Cari amici, rieccoci qui sul nostro principale canale di riferimento per quanto riguarda YouTube. Ecco, cambio di look ovviamente con la stagione estiva e eh, diciamo che eh, una capitatura fatta, come si dice, eh, non va bene. A parte questo, oggi di cosa parliamo? Ovviamente parliamo delle europee di calcio femminile che si terranno a partire da questo 6 luglio, quindi oggi lunedì, tra due giorni, ma prima partita ovviamente dalle padrone di casa dell'Inghilterra perché appunto la competizione continentale si svolgerà in quella della terra britannica che è Piccolo parentesi, ha visto in questo fine settimana eh, la Formula 1 con, questo da sottolineare, la prima vittoria in carriera di Carlo Sainz. Diciamo, peccato un po' per il quarto posto di Leclerc. Vabbè, speriamo che riesca a recuperare punti. Uh, man mano che si va avanti nel mondiale nei confronti di Max Verstappen e poi citare anche Yannick Sinner in guardia di Wimbledon per il, uh, per il massimo torneo britannico nel circuito ATP che ha battuto Alcaraz 3-7-1 ora se la vedrà diciamo contro un avversario abbastanza addosso ovvero Novak Djokovic, mentre questo ci tengo, nonostante credo, forse credo avete letto il mio post su Facebook e su Instagram, che ci tengo eh, a dire che indipendentemente che si trattava di un nostro giocatore italiano, ma l'ho vista abbastanza... Eh, il, il, il, il comportamento di Rafa Nadallo abbastanza irriguardibile e irrispettoso nei confronti del suo avversario oltre ovviamente dal direttore di gara perché un vero sportivo e soprattutto personale in primis non ha quell'atteggiamento che lui ha avuto pochi giorni fa comunque chiudiamo questa parentesi e... Parliamo appunto dell'Europeo Femminile che inizierà, come ho detto, tra due giorni, 6 luglio con le padrone di casa dell'Inghilterra che andranno ad affrontare l'Austria partita all'ora alle ore 21. E prima di, di elencare le altre è giusto dire che la copertura televisiva in chiave sui canali Rai Rai Sport e eh, PDV Sky Sport. Il 7 luglio avremo Norvegia, Irlanda dal nord alle 21, l'8 luglio Spagna, Finlandia alle 18 alle 21, Germania, Danimarca, il 9 luglio Portogallo, Svizzera alle 18, Olanda, Svezia alle 21, il 10 luglio, che sarà la volta delle nostre azzurre, e Svanda alle 18, Francia, Italia alle 21 e quindi forza azzurre. Seconda giornata che avrà come giornate dall'11 fino al 14 luglio Austria e Irlanda dal nord 11 luglio alle 18 Inghilterra e Norvegia stesso giorno alle 21 Il 12 luglio avremo Danimarca e Finlandia alle 18 e Germania e Spagna alle 21 Il 13 luglio Svezia e Svizzera alle 18 Olanda, Portogallo alle 21, Italia, Islanda. Il 14 luglio alle 18, Francia, Belgio alle 21, stesso giorno, terza e ultima giornata dalla prima fase: fase a gironi, Austria, Norvegia. 15 luglio alle 21, Irlanda dal Nord, Inghilterra, stesso orario, Il 16 luglio alle 21, Danimarca, Spagna, Finlandia, Germania il 17 luglio Svezia, Portogallo e Svizzera avanti entrambe alle 18 Islanda, Francia e Italia, Belgio chiudono il 18 luglio alle ore 21 che dire quindi speriamo che le nostre azzurre arriviamo comunque al punto principale ancora ad affrontare la fase ad eliminazione diretta perché insomma ne abbiamo veramente di bisogno. E poi piccola parentesi per quanto riguarda il calcio maschile, ovvero il calcio mercato che adesso sta entrando, anzi è entrato nel vivo con la stragrande maggioranza delle squadre che si stanno proiettando ad arricchire le, lo le loro rose per la Serie A e in giù sarebbe serie C 2022-2023 ricordando che per quanto riguarda la Serie A i diritti sono praticamente alla prassi della scorsa stagione ovvero tre partite in quella esclusiva da zone e Sky Sport e sette in esclusiva diretta su da zone, diciamo che mi trovo un po' in disaccordo con il fatto, o meglio, non trovo una netta logica al fatto che, indipendentemente che io sono un diffuso dal Milan, ma essendo appunto il Milan squadra che ha vinto lo scudetto, diciamo che mi sarei aspettato per quanto riguarda co la copertura di VU delle prime 5 giornate di Magari vedere inserito una partita del Milan su anche su Sky alla prima o alla seconda giornata, mentre addirittura l'Inter avrà la copertura sia di da che di Sky, sia la prima che la seconda giornata. Ho qualche dubbio in merito, comunque lasciamo stare, non è di nostra competenza queste cose. Quindi Forza Italia speriamo in un buon europeo. Ciao!